Domanda all'Inps entro il 31 ottobre e poi immobile incomodato d'uso si paga l'IMU ed entra in dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda il fisco invece 205 scadenze d'agosto dopo lo stop feriale, i commercialisti chiedono un nuovo calendario e infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia a partire dalla sezione del Corriere.it. Partiamo subito dal bonus affitto 2022 con ISEE fino a 35.000 euro nuove agevolazioni dai comuni. Fa il punto Anna Maria D'Andrea, sul bonus affitto 2022 c'è il via libera al decreto del Ministero delle Infrastrutture relativo a risorse e requisiti. Nella platea dei beneficiari restano i contribuenti con ISEE fino a 35.000 euro nel rispetto di specifiche condizioni. Il totale dei fondi a disposizione dei comuni ammonta a 330 milioni di euro, per quanto riguarda il bonus affitto ci sono quindi nuovi fondi per i comuni che ammontano a 330 milioni di euro, le risorse che complessivamente sono autorizzate per l'anno in corso e con il decreto del 13 luglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto il Ministero delle Infrastrutture ripartisce i fondi e stabilisce i requisiti d'accesso. Fermo restando gli ulteriori criteri che saranno fissati dai bandi comunali, anche per il bonus affitto 2022 viene confermato il limite ISEE di 35.000 euro per i nuclei in difficoltà. Per i nuovi beneficiari sarà tuttavia necessario provare di aver perso una quota di reddito superiore al 25% anche a causa dell'emergenza Covid. Resta il divieto di cumulare bonus affitto dei comuni con la quota destinata a copertura dei canoni mensili prevista per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Proseguiamo con il bonus 200 euro anche per il personale Covid della scuola. Domanda all'Inps entro il 31 ottobre fa il punto Rosi Delia sul bonus 200 euro. Spetta anche al personale Covid della scuola, con contratto scaduto entro il mese di giugno, in presenza dei requisiti richiesti per rientrare in una delle categorie beneficiarie dell'indennità, è possibile presentare la domanda all'Inps entro la scadenza del 31 ottobre. La carrellata informativa prosegue con l'immobile incomodato d'uso, si paga l'IMU ed entra in dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda l'immobile incomodato d'uso, ovviamente gratuito, il proprietario deve pagare l'IMU e il fabbricato dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi. Le istruzioni da seguire sono diverse, a seconda che il soggetto scelga il modello 730 o il modello redditi persone, fisiche... L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il fisco, 205 scadenze ad agosto dopo lo stop feriale, I commercialisti chiedono un nuovo calendario, l'articolo è di Anna Maria D'Andrea che riguarda appunto il fisco con le 205 scadenze fiscali ad agosto dopo lo stop feriale previsto fino al giorno 20. A farlo presente è Matteo Delise, presidente dell'Unione Nazionale giovani, dottori, commercialisti ed esperti contabili, che evidenzia la necessità di riformulare il calendario. Per quanto riguarda il fisco, quindi, sono 205 le scadenze d'agosto non basta lo stop feriale a rendere meno gravosi gli adempimenti in calendario. A farlo presente è Matteo Delise, presidente dell'Unione Nazionale, giovani, dottori, commercialisti ed esperti contabili, che con il comunicato stampa dell'11 agosto 2022, evidenzia la necessità di ridefinire il calendario delle scadenze se da un lato quindi la sospensione delle scadenze dal 1 al 20 agosto consente di gestire in maniera più soft gli adempimenti del mese dall'altro l'accavallarsi di termini in un'unica data impone di muoversi per tempo diamo infine un'occhiata alla sezione dedicata all'economia dal Corriere.it che apre con il decreto aiuti bis bollette stop agli aumenti fino ad aprile, come funziona il blocco ai cambi di tariffe a cura della redazione Economia e poi la stessa notizia che vi abbiamo presentato poc'anzi fisco 205 adempimenti ad agosto, la protesta dei commercialisti cambiare il calendario e il bonus 200 euro a partite IVA ai professionisti a chi spetta e come fare la richiesta con le regole L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è di Gino Pagliuca e si intitola Mutui più cari e difficili da ottenere. Il tasso medio sale al 2,37%. Parte dai dati di eh, Banca Italia da cui emerge che circa un quarto dei potenziali acquirenti fa fatica ad ottenere un mutuo e all'interno dell'articolo c'è un'analisi della situazione con appunto le maggiori difficoltà e i tassi più alti che rendono i mutui più cari.